Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini sfiziosi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, acqua, latte, olio, lievito di birra fresco, zucchero, sale, scamorza tagliata a fette e pancetta tagliata a fette. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. il latte, lo zucchero e il lievito ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il sale e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro infarinato. Stendere con il mattarello in una sfoglia sottile. Dopo aver steso l'impasto tagliamolo in due e facciamo delle strisce di circa 8 cm. Dopo aver formato le strisce, mettere la pancetta e la scamorza ed arrotolare. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto delle strisce. Dopo aver formato i panini, facciamoli lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso i panini, e adesso spennelleremo la superficie con l'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30-40 minuti circa. I panini sono cotti, serviamoli. Panini sfiziosi. Grazie e alla prossima ricetta!